di prendere ah, non è così io ho detto fin dall'inizio che la, qualunque sia oggi la decisione al Consiglio Comunale preciporrò un atto conseguente che ponga in essere quella che è la volontà del Consiglio quindi preciporrò una debita per il prossimo Consiglio Comunale che mette in essere quella che oggi è la decisione al Consiglio Comunale il mio intervento era solo teso a fornire a tutti i consiglieri comunisti gli elementi forti per poter fare una valutazione qualsiasi obiettivo possibile, tenendo presente anche quelli che sono i rischi, che sono eventuali, non sono certi, ma che non vanno sottovalutati. Quindi il mio intento non era quello di fare il l'orismo psicologico, a te, un atteggiamento indirizzativo o di ricatto come è stato sostenuto da qualcuno eh, quindi ripeto va benissimo qualunque, si, va bene, qualunque sia la decisione del Consiglio Comunale ma che sia decisione del Consiglio Comunale un'ultima cosa è, perché c'è stato un malinteso su eh, questo negli ultimi anni l'attività di accertamento è stata portata avanti dall'ufficio con le risorse umane, quindi con i limiti eh, conseguenti dicevo, con le risorse umane che erano a disposizione questo eh, oggi non è più possibile perché nel momento in cui viene fatta la consegna delle banche dati alla... consigliere un po' di rispetto per, per il dirigente che parla, grazie grazie consigliere e dicevo, eh, quindi fino ad oggi, fino a ieri, ieri l'attività è stata <coughs> posta, eh, condotta, portata a termine dall'ufficio dei Tributi con i limiti che sono eh, dovuti al, dicevo, alla scarsità di mezzi e di risorse però comunque con un lavoro egregio ma non eh, così significativo come potrebbe essere quello fatto, eh, lo stesso lavoro fatto da un altro soggetto. Quello, oggi questo tipo di attività da parte dell'ufficio di ipotesi non è più possibile perché c'è stata la consegna delle banche dati al concessionario quindi quando io eh, siccome ho sentito parlare e in questo ringrazio il consigliere Corso che ha interpretato un il mio pensiero, siccome all'inizio ho, ho sentito parlare ma è anche scritto nella, nella vostra richiesta eh, una sospensione per 90 giorni facevo presente che i 90 giorni ci portano al ridosso della fine dell'anno e quindi al ridosso della prescrizione di un'annualità dei tributi quindi il mio intervento in questo senso voleva significare laddove si revoca o altro è un altro tipo di scelta ma laddove la volontà fosse per una sospensione l'invito che è solo un invito chiaramente da parte mia è quello di non dilungare, dilungarsi troppo cioè, con i tempi perché altrimenti andiamo a al finire a fine anno con l'inizio di tutto questo quindi se la, la volontà è quella della sospensione una sospensione per un termine ovulo invece utile per esaminare gli aspetti ma <susurra> non credo grazie <suurra> <Yeah>, c'è <yeah>, nessun <yeah>. altro grazie di un'assistenza <susurra> di un'assistenza <susurra> di un'assistenza <susurra> di un'assistenza <susurra> dottoressa Capraro con leggerla. Abbiamo ultimato. Ciao a tutti, dai per la Ciao a tutti, ciao Oh, se è il caso sospendiamo 5 minuti. No, no, no, no. sappiamo le, le sospensioni come vanno a finire. <ride> Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Il versione del è un po' discussione. la discussione finora, cioè la mozione Scusate, dottoressa Caprano, può Caprano, può venire? Che diceva di che erano molti tè la... ci una mozione di questo ...e che non si fa il tempo necessario, capito? ...e non si fa un po' di... ...e non si una sospensione. ...politicamente, tenere di loro In, in, in. Ah sì. No no, okay. Di quello per quelli per che loro scoprano, extra quello che loro ti consiglio instauro. loro ti poi stai contento. Non so Non so Non so quando loro ti raggiungono, quello loro non se te, vai a muoverci, da 20 e ti poi facciamo una cosa, ma non ci Io sto un attimo, Simone.